Ho rubato il gatto a Luca e adesso inizio a fare video anch'io. Come è possibile cambiare e risolvere un problema in poche sedute? L'idea che la psicoterapia debba essere necessariamente un processo lungo soltanto un'idea. È un'idea che è nata nei primi del Novecento, ma da allora ne è passata tantissima di acqua sotto certo? i ponti. Già poco prima della seconda metà del Novecento una serie di autori, di terapeuti, di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri iniziarono a studiare i modi per abbreviare i tempi della terapia. Così si inizia a parlare di terapie vere di studi che hanno dimostrato che è possibile ottenere dei cambiamenti delle soluzioni anche in poche sedute anche solo una decina ce ne sono un'infinità vanno descritti in libri come questo questo questo questo, questi eh, no, questo, questo, questi questi questo, questo, questo, questo... questo... e... Sì, forse anche... alcune come Com'è possibile ottenere questi cambiamenti? Il è che cambiare non ha molto a che fare con lo scoprire le presunte cause nel passato. La memoria non è come un video di YouTube, riuscire a identificare le cause nel passato non è così semplice cambiare ha più a che fare con adottare dei modi di vedere, di fare le cose semplicemente diversi. Infatti è proprio quello che noi facciamo e il modo in cui percepiamo le cose a mantenerci in un circolo vizioso che alimenta il problema anziché risolverlo per fare degli esempi chi ha l'ossessione di eh, lavarsi continuamente le mani se le lava, se le lava, se le lava, più lo fa e più continuerà a lavarsi nel futuro o le coppie che litigano di continuo stanno mantenendo il loro conflitto in vita oppure chi è insicuro ed evita tutta una serie di situazioni per questa sua insicurezza è proprio evitandole e continua a raccontarsi io sono insicuro il terapeuta breve è quel terapeuta che ti guida a vedere Fare le cose in dei nuovi modi, togliendoti fuori dal tuo circolo vizioso e permettendoti di ottenere delle nuove soluzioni. Come diceva Proust, il vero viaggio di scoperta non sta nel visitare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Significa le stesse cose vederle e farle in modi differenti. Ciao, e al prossimo video. Come diceva Proust,. Il vero viaggio di scoperta non sta nell'avere nuovi occhi, ma nel... No, invece sta proprio in quello che ti diceva voi.